Un giro di pelle il vento caldo non le spazzerà, a sonare a plano su di me, vorrei tanto che mi porti via con sé. Forza che ora queste mani qui, il futuro adesso qui ci primi nel 2000 del Okay. <laughs>